Qualcuno ha detto bisogna perdersi in una città per, per viverla appieno pieno, ecco. Sono andando verso l'Oper dove prenderò la metropolitana, un altro 20 minuti di, di camminata o oh, mezz'ora, però diciamo che mi sono teoricamente perso.